Settimana scorsa mi trovavo all'Apple Store per vedere più da vicino questi nuovi MacBook Pro. Non è che non li avessi già visti prima, però questa volta l'ho fatto con l'occhio da compratore, piuttosto che con l'occhio da curioso. Ovviamente non ho comprato nulla, almeno per il momento. Che cosa vuol dire con occhi da compratore? Significa semplicemente che se tu lo compri, vuoi essere certo che puoi fare le stesse cose che facevi prima, ma meglio. Quindi la prima cosa che faccio è vedere un video in 4K per vedere se la gamma di colori è nitida un po' come dicono loro e in effetti devo dire che lo era. Ho pure guardato uno dei miei video e ho capito che ho molto da imparare in termini dei color correction che è un argomento di cui magari parlerò un'altra volta. <ride> Dunque successivamente la seconda cosa che ho fatto è quella di comparare i diversi modelli di questi M2 nella fattispecie il modello M2 Pro è quello Max E lì ho visto cose che da esperto mi hanno lasciato un po' perplesso E figuriamoci una persona che magari è meno esperta Secondo me non avrebbe capito nulla Quattro core così, quattro core di là, 10 core GPU, Neural Engine, RAM unificata E Io capisco che voi Apple dovete scrivere queste cose per il marketing Perché così tutti quei clienti che ne capiscono un c***o possono dire i loro amici guarda il mio mac a 16 giga di ram unificata il tuo non ce l'ha ora nonostante io abbia diversi dispositivi Apple io non mi definisco un fanatico del brand sì certo li uso fanno bene il lavoro per, per quello che le uso io ma tuttavia se quel giorno gli avessi avuto quei 2000 euro e più tra l'altro in contanti io onestamente non avrei preso nulla Finché non avesse capito ognuna di quelle cose che loro avevano nelle loro tavole di comparazione o come le chiamano. Specifiche, specifiche li chiamano. All'avessi capito le specifiche alla perfezione. E lo sapete come funziona un Apple Store? Quando i dipendenti Apple fiutano che voi avete delle perplessità, si avvicinano dicendo Ti serve aiuto? In effetti avevo due domande da fare, ma queste le vediamo dopo. E quindi iniziamo. Cosa c'è dentro questi processori M2? Lo vediamo dopo la sigla. Benvenuti e ben ritrovati in questo nuovo video di FK Under the Hood Io sono Valerio e oggi parliamo di questi processori M2 Ma prima di cominciare vi vorrei ricordare come al solito se siete nuovi o di ritorno Di iscrivervi al canale e di cliccare la campanellina per essere sempre aggiornati con gli altri contenuti che porto su questo canale E inoltre... Se volete seguirmi su Instagram, qua a schermo, sicuramente state vedendo il mio tag E quindi... Basta con queste ciance e iniziamo a vedere cosa c'è dentro questi processori M2. Quindi, prima di iniziare, il termine processore è errato e io l'ho utilizzato appunto per enfatizzare questo problema. Si tratta infatti di un system on-chip o più semplicemente un SOC. Un sistema on-chip è un circuito integrato che contiene al suo interno tanta roba. Contiene anche il processore, ma non solo. Infatti noi possiamo suddividere un SOC M2 sostanzialmente in cinque parti. La prima parte è composta da questi core ad alta prestazione chiamati Avalanche. Invece la seconda parte è formata da altri core che sono ottimizzati per essere più efficienti dal punto di vista energetico che si chiamano Blizzard. Una terza parte è costituita dalla GPU che ha un certo numero di core, una quarta parte riguarda la memoria RAM che va a qualcosa come 6400 megatrasfer al secondo e se non sapete cos'è un Mega Transfer a secondo, andate a ripescare questo video perché ne avevo parlato in maniera molto approfondita. Nella fattispecie la RAM che si trova all'interno di questi M2 si chiama LP DDR5. LP significa semplicemente Low Power, che vuol dire a basso consumo, DDR5 significa che semplicemente è una DDR5. E si chiama unificata semplicemente perché si trova all'interno dello stesso System on Chip e viene vista da tutti i core. Infine l'ultima parte è quello che ospita l'accelerazione hardware per i modelli di intelligenza artificiale che si chiama eh, Neural Engine. Sì, me lo sono ricordato. Ora questo Neural Engine non è che ci sta là da ieri, ma si trovava già nei SoC a 11 dal 2017, montati in iPhone 8, 8 Plus e anche iPhone X. Lo scopo di questo acceleratore hardware è ben spiegato. Vi siete mai chiesti come fa un iPhone a sbloccarsi guardando la vostra faccia? Certo, voi potete dire che lo fa perché ha un processore potente. Sì, effettivamente è così, ma tuttavia lo sfrutta un hardware dedicato che fa appunto questa cosa. Ma il neural engine non si occupa solamente di sbloccare il nostro iPhone con la faccia nostra quando ci svegliamo al mattino tipo zombie. Questo cellulare hardware può essere utilizzato per qualsiasi applicazione che usi machine learning in particolare quello che usa il deep learning viene utilizzato da Siri per interpretare la nostra voce, ma anche l'applicazione app quando noi dobbiamo cercare una determinata immagine. Tuttavia l'accesso a questo acceleratore hardware non era disponibile a tutti gli sviluppatori. Poi Apple si è passata la mano sulla coscienza e ha sviluppato un'API che permette di utilizzare questo neural engine e questa API si chiama CoreML, di cui se ne volete approfondire vi ho lasciato un link qui sotto in descrizione. In un M2 ci sono 16 core per questo Neural Engine capace di effettuare decine di biliardi di operazioni al secondo. Questi SOC hanno anche dell'altro. Tra le altre cose ho letto che hanno questo decodere e encodere video ProRes che permette di decodificare decine di video in 8K contemporaneamente. È proprio questo che io volevo arrivare. Vi ricordate che all'inizio del video vi avevo detto che il si era avvicinato a me? Benissimo, quali erano le domande che ho chiesto? Sostanzialmente erano due. La prima domanda che ho fatto è Adobe Premiere supporta in maniera nativa tutte queste c***e che ha questo SoC M2. Ora, io so che ovviamente Adobe Premiere gira su questi M2, ma ne sfrutterà al 100% le sue potenzialità? E io ingenuamente mi aspettavo una risposta semplice, sì o no. E voi pensate che l'abbia ricevuta? Eh, più o meno. Ma dopo ovviamente 5 minuti di super supercazzole che possiamo riassumere nel seguente modo Non usai questo Mac che è il software di base con cui ti viene fornito? Ma dai Il sistema chip M2 è progettato per garantirti il massimo delle prestazioni Ma dai io pensavo che andasse lento di proposito Adobe Premiere è famoso per essere pienamente funzionanti con i nostri sistemi Ok in passato ma con i nuovi M2 c'è cioè Dimmi qualcosa che non c'è A questo punto lui va su questo sito Mi fa vedere che effettivamente Sembra che Adobe Premiere Si è pienamente compatibile Cosa che a quanto pare Potrei potuto fare benissimo da casa mia Ma stavo in un centro commerciale Con una ragazza E ho preferito farmi trattare Da un rinc*****o Da un dipendente Apple Piuttosto che scassarmi con il gli... Zara La mia seconda domanda è stata Se gli Apple Store Prendono in permola i vecchi Mac E a quanto pare lo fanno Quindi mi danno anche qualche soldino Per il mio vecchio Mac Benissimo, Pinguini, io prima di concludere io vi consiglio che la prossima volta che voi andate in un Apple Store di dotarvi di una buona dose di pazienza perché la mia l'ho persa, anche se ho mantenuto la calma. E inoltre scrivetemi nei commenti se, tra lasciando il fatto che c'è bisogno di urene per comprare un M2, ne comprereste uno, cioè comprereste un MacBook Pro M2? Scrivetemi nei commenti sia un sì e un no, ma anche motivate la vostra risposta. E quindi io vi ringrazio ancora una volta per la vostra attenzione, vi rimando agli altri video di FK Under the Hood che porto su questo canale e quindi ci vediamo alla prossima. Ciao tutti.